Quanto vale una medaglia d'oro olimpica? Io sono Davide Campomaggiore, il titolare di Oroetic. Da oltre dieci anni mi occupo di metalli preziosi. Con la mia catena di Compro Oro sono divenuto famoso ai media italiani per il grande lavoro a supporto e tutela dei consumatori. La medaglia d'oro olimpica è il simbolo più grande che ogni atleta possa aspirare nella sua carriera è un riconoscimento internazionale e in tutto il mondo un oro olimpico è quanto di più grande mai un atleta possa aspirare nel corso della sua vita agonistica. Ma quanto vale veramente la medaglia che si appendono al collo? Perché finiti i trionfalismi e ovviamente oltre il premio in denaro riconosciuto dalla federazione poi l'atleta si ritrova con una medaglia d'oro al collo o da mettere ovviamente in bacheca. È tutta d'oro oppure no? Secondo il comitato scientifico deve avere delle caratteristiche ben precise, ad esempio, deve contenere almeno il 92,5% di argento e deve avere un diametro di 60 mm e uno spessore di 3 mm. La medaglia d'oro olimpica, come detto, non è fatta interamente di oro, ma realizzata con una speciale tecnica chiamata Silver Gilt. Un altro esempio di un trofeo realizzato con questa stessa tecnica è quello del Wimbledon Championship, il più prestigioso premio nel mondo del, team, del tennis. Diverso è invece il discorso del premio più ambito in ambito calcistico, la Coppa del Mondo. È un, un oggetto realizzato con 5 kg di oro 18 carati per un peso complessivo di 6 kg. Disegnata dall'artista italiano Silvio Cazzanica, la Coppa del Mondo non viene consegnata in modo permanente alle nazionali a causa delle numerose ammaccature e costosi interventi di restauro necessari di volta in volta. Ecco per quale motivo la FIFA ha deciso di realizzare delle copie identiche all'originale, placcate in oro, che vengono poi donate alla nazionale vincitrice l'esemplare unico originale viene dato invece in dotazione alla nazionale per le due ore successive al trionfo per i festeggiamenti e poi torna nel, in custodia in svizzera se vuoi avere ulteriori informazioni riguardo il mondo dell'oro ti invito a visitare il sito www.vendereorousato.com dove troverai un blog ricco di articoli e contenuti molto interessanti se invece hai dell'oro da vendere e vorresti conoscerne il valore ti invito a visitare il sito www.offertaoroetic.it, dove ci saranno 4 bonus per te riservati se sceglierai di visitare uno dei nostri negozi. Ciao e a presto!